Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi sono su un nuovo video di FNAF World World, sì Allora, nel video di oggi volevo continuare la storia e nel caso non lo sapeste io ho scoperto che qua c'è un segreto in questo mondo non eh, i Box bite ma... Allora ragazzi, ho finito la battaglia quindi vi dico che eh, quest'albero qui non ehm, come dire eh, è in forme, è tipo un albero fantasma e ci puoi passare attraverso. E, e attraverso quest'albero possiamo trovare questo chips, che, che si dice così, chips, che si chiama Quick Start Party. Eh, eh, Alto Party avrà un elemento a sorpresa che non capisco cosa vuol dire. Allora ragazzi se andiamo su stavo dicendo possiamo trovare questo tipo che si chiama sempre l'Holbit quindi che ci venderà i Reaper eh, questi Reaper sono molto utili perché eh, hanno, e io lo comparto naturalmente hanno una possibilità di shottare quindi di uccidere al primo colpo i nemici Qua c'è anche la descrizione, e... Poi, questi questi qua si chiamano byte e sì, ne, abbiamo quattro slot di byte e possiamo e possiamo metterli qua e ci sono tanti byte tutta tutta questa striscia qui queste quattro strisce e volevo anche dirvi che se sentite un po' di rumore è perché vicino a casa nostra c'è una specie di fiume e anche dei, cilia, dei chillax che ci vogliono uccidere. Allora, per continuare la storia dovremo parlare sempre con, um, con questo tipo, quindi adesso vi, vi traducerò di nuovo tutto. Uh, ragazzi per andare avanti dovremo combattere questo Snowman possiamo chiamarlo così che è questo pupazzo di neve che è un boss quindi adesso proverò a combatterlo e vediamo allora ragazzi sono riuscito ad uccidere il boss Così adesso mi daranno tanti livelli di esperienza e potremo andare avanti. Ehm... Allora adesso potremo andare avanti con la storia oppure fare un piccolo salto in questa caverna per tipo eh, farci... Eh, delle, degli upgrade, perché nelle caverne si possono trovare dei chip, dei bite e molte altre cose eh, però per adesso mi serve andare qui, in questa roccia che è un glitch in questo glitch potremo, ehm, dovremo cercare la strada giusta quindi andare di, di su perché se andere, andremo di giù ci porterà in un altro luogo prendere quest'albero che è molto glitchato come ci ha detto eh, eh, Fredbear prima che ci ha detto di entrare in un, un albero glitchato e arriveremo nel, nella, nel, nella seconda dimensione del glitch dove il mondo sembra ancora più corrotto eh, dovremo andare su e trovare questo e poi con, nel, nel primo glitch trovare il fuoco, entrarci dentro, e, e saremo teletrasportati dal, dall'altra parte del mondo, dal, dall'oceano. Quindi adesso questi totemole ci vorranno fare male. Adesso possiamo skippare c'è togliere questo pezzo qui, eh, che c'è qui e toglierlo con il pulsante ehm... in questa zona qui c'è come si può vedere dalla mappa c'è una specie di oceano un mare che si può visitare ma ci sono tanti nemici cattivi quindi oh meno male un altro aspetto di questo gioco è che possono comparire dei mh, altri animatronici che noi potremo combattere e se riusciamo a vincere queste battaglie loro verranno dalla nostra parte e quindi tipo tutti i personaggi che avevate visto nell'altro video li possiamo trovare così Siamo riusciti a combatterle così ci viene scritto You have a new party member e se andiamo in party potremmo trovarlo Se andiamo Infatti è qui e io lo metterei al posto di Freddy e dovrebbe avere delle mosse più forti tecnicamente Basta attaccarci. Allora se. Eh, un altro segreto, se potete passare di qui, questo albero qui è in trasparente, e potete trovare eh, Run Luck, un chip. Eh, questo chip è molto speciale. Infatti se tipo avete dei nemici che non, riusci non riuscite a combattere, mettete questo. E infatti c'è scritto Running Away is more success successful. E eh, quindi.. Eh, se fai run eh, avrai molte più possibilità di riuscire a scappare dallo scontro. Eh, invece un'altra cosa utile da sapere è che quando schiacci run e riesci ad uscire dalla partita hai molte possibilità di trovare un, um, un nuovo animatronico. Adesso parliamo con Fredbear e ci dirà delle cose. Allora ragazzi, potremo adesso andare qui a Lilliger Lake, credo si pronunci così, ma siccome ci sono mostri molto cattivi, io tornerei indietro ehm, e cercherei di fare un po' più di esperienza per portare avanti i nostri nemici. Ecco, questi qua sono, questo qua è Balloon Boy e potremo tipo, abbiamo tutte queste mosse qua, ehm, che sono tutti danni ad aria, ecco, non l'ho neanche provato perché questi nemici qua sono morti subito. Eh, credo che abbia delle mosse molto forti contro tanti nemici quindi lo terrò nel, nel nostro party se andiamo su da questa parte come abbiamo fatto nel primo episodio abbiamo, avevamo un bivio noi siamo andati in giù ma se andavamo in su potevamo trovare questi, tutti questi castelli e... E poi possiamo trovare anche dei nemici, perché tanto non ci vogliono lasciare in pace neanche un secondo Ah, oh, che pizza potremmo prendere questo e in più abbiamo una... da qui abbiamo una boss battle eh, abbiamo... mi sembra l'auto chipper, esatto che adesso sarà molto più facile da, da distruggere, uccidere, o come volete dire voi, perché, eh, perché noi adesso siamo saliti di livello. Ci darà anche tanta esperienza per andare avanti. Quindi eccolo qua che muore. E tra l'altro mi sono accorto che non ho messo l'audio, aspettate un attimo. Beh, non così tanto ecco perché stavo dicendo ma non si sente la musica non avevo messo l'audio ma sono scemo potremmo trovare molte casse qua sopra la um, hit start strength strength ehm, poi 10 coin 10 fat coin e qua un altro chip adesso li andremo a a mettere subito quando la scritta rossa è molto creepy ecco allora abbiamo preso difesa quindi eh, iniziamo la partita con una difesa più alta e invece strength, strength iniziamo la partita con della, con della forza in più parti invece ho capito ad ogni tanto possono possiamo trovare tipo delle specie di pizze che rotolano ed ogni, ogni qualche volta e questo invece è, è la lac che infatti c'è scritto qua running away is more useful adesso invece per an anche altre cose che si possono fare è andare nel uh, waypoint possiamo chiamarli waypoint questi e vi avevo detto che si poteva andare anche da questa parte eh no, aspetta da questa parte no, volevo farvi vedere un'altra cosa prima Possiamo andare Eh oh, meno male Abbiamo trovato un phantom ciclo Ok l'abbiamo combattuta, ci sta dando i suoi premi Adesso possiamo andare ad equipaggiarla nel party Eccola qui che è molto brutta sinceramente però ha delle mosse molto forti a toxic eh, toxic bite che fa è tipo un morso che continua a fare danni nel tempo ed è verde l'altra volta non avevo spiegato che che le mosse verdi sono le mosse che continuano a fare danno nel tempo è sludge che invece è una mossa viola che eh, vuol dire che le mosse che sono viola vuol dire che aggiungono degli effetti al nemico eh, sludge li rallenta tipo mh, una gomma fusa e unscrew e eh, svitare è praticamente ha una possibilità Allora ragazzi mi è un attimo crashata la registrazione basta Gerrat non mi interessa, allora stavo dicendo bisogna andare di qua e qui avevamo un altro vivio. Andavamo di qua per continuare e invece qua sopra eh, qua sopra c'è un legno che è tipo buggato e si ci può passare attraverso e potremmo trovare un altro auto chipper che potremmo distruggere. Bene, l'abbiamo di nuovo ucciso perché questi boss qua sono diventati molto facili. Ci daranno tanta esperienza che sarà utile. E quindi andiamo a prenderci il nostro. Il nostro chip. Che ever come week. Che d'ogni tanto. ogni tanto. perché viene sempre da dire d'ogni tanto? Qualche volta potremo vedere una cometa che cadrà e farà danna d'aria ai nemici. Comunque credo di chiudere qui questo episodio con eh, tre boss battle. E il prossimo episodio lo, eh, lo continueremo qui all'Illiger Lake. Quindi vi lascio con, eh, con questa suspense. E prossimamente lo esploreremo. Ciao ragazzi.